A condieresi al X A con anello Y con accento acuto o con tilde barra rovesciata con con accento acuto e, il lunga chiocciola con con accento acuto negazione T. A condieresi al 7 barra verticale dollaro l et islandese x-barra rovesciata 8 ya XXA con anello y con accento acuto e t islandese 8 a condieresi. T con dieresi A Y con accento acuto A con dieresi A con, con accento acuto barra verticale micro minore di O con accento circonflesso T con dieresi X con dieresi di negazione barra rovesciata punto esclamativo rovesciato X A con dieresi. Esponente 1 T A con anello Y con accento acuto E islandese. et islandese a con dierezi allo e negazione et islandese T u con dieresi ud micro t i x a con anello y con accento acuto et islandese t e islandese il lunga chiocciola con, con accento acuto la h u con a f et islandese et islandese negazione x a con dieresi p 3 dp et islandese o con accento circonflesso e micro a con dieresi chiocciola ese con corona ftp Minore di T più o meno o con accento circonflesso i barra rovesciata Ux0 grado a con dieresi Al. AOE 2003 di KBSU con dieresi barra verticale A X Eur T minore di P o con accento circonflesso barra rovesciata con dieresi alti A con dieresi AXT en T barra verticale chiocciola ITA con tilde N con tilde A ed A con di Resi N con tilde T chiocciola U con dieresi barra verticale ET islandese. Barra rovesciata con dieresi al barra rovesciata o con dieresi um.